Salve a tutti, in questo video parleremo di come si fanno le dirette con OBS Studio Io vi parlerò di come si fanno con YouTube Perché YouTube? Perché YouTube non fa le dirette tutto da solo ma si deve appoggiare a un codificatore e in questo caso è OBS Studio Allora, ci apriamo il nostro browser andiamo in, su youtube mettiamo il nostro login se non l'abbiamo fatto e abbiamo la nostra pagina di youtube il nostro canale allora si clicca sul pulsante a forma di videocamera col più al suo interno Si fa trasmetti video allora qui il programma carica un'altra pagina e qui mi sta dicendo guarda che tanto tempo fa hai fatto un'altra diretta streaming vuoi continuare quella o farne una nuova? io ne faccio una nuova allora scrivo il nome del titolo della diretta streaming cioè prova per tutorial qua posso dire se pubblica se non in elenco privata poi una descrizione tante cose da spiegare la tipologia di video per categoria Ok? poi posso programmarlo più tardi vedremo più tardi come si programma più tardi scusate mi di parole posso caricarlo in miniatura oppure eh, crea stream Allora, creiamo lo stream che è quello che ci interessa a noi adesso quello che ci viene fornito è una chiave che è questa stream da incollare nel codificatore copio mi apro un'altra sessione di OBS perché una sta registrando questo video qui vado in impostazioni che si apre menu impostazioni nella sezione dirette devo ricordarmi di mettere YouTube Gaming perché non c'è nessun'altra versione di YouTube eh, utilizzabile e il primary server va benissimo e gli incollo la chiave poi faccio salva Ok, fatto questo, qua posso fare eh, trasmetti dal vivo e di qua posso fare eh, avvia la diretta. Ok, adesso che ho avviato la diretta su OBS e ho cliccato su trasmetti dal vivo e ci vuole un po' di tempo perché magari la mia connessione non è velocissima perché sì mi hanno venduto una fibra ma non a 100 va molto più lenta va a 20 e credo che in upload vada giusta giusta 8 quindi qualcosa potrei perdere di qualità del video ecco e questo è quello che si sta vedendo su l'anteprima allora diciamo che una cosa interessante, la videocamera la sto già utilizzando per il video tutorial, quindi non posso utilizzarla due, per due programmi insieme e quindi in questo momento non mi si vede. Però comunque è quello che sta andando e potrei abilitare l'audio. Interessante, la videocamera la sto già utilizzando per il video tutorial vedi che avete sentito la mia voce che stava dicendo una frase che ho detto qualche secondo prima perché questo è il ritardo dello streaming allora potrebbe essere interessante lo streaming, sì no praticamente poi cosa avete qua? una specie di chat, quindi qua potete scrivere sulla vostra destra ciao, benvenuti chi si collegherà vedrà la chat è una cosa interessante nelle impostazioni che forse può darvi una mano è che se siete da soli a fare questa live streaming eh, magari la gente scrive, scrive, scrive, scrive, scrive, scrive non riuscite a leggere tutto allora potete abilitare la eh, modalità lenta cioè un utente prima di mandare il prossimo messaggio deve aspettare in questo caso 60 secondi così non è che scrive scrive scrive scrive scrive avete vari 100 utenti collegati tutti scrivono con lo strumento e non riuscite a vedere eh, e leggere i contenuti e questo può essere una buona cosa quando avete terminato la vostra live streaming basta che su obs studio fate terminare la diretta adesso qua diamogli un attimo tempo perché è terminata la diretta ok, è finita la diretta e il vostro ehm, file eh, video comunque è stato salvato perché adesso se vado qui ok, torno qui webcam Vabbè, qua gli potrei dire cosa abilitare cosa non abilitare ok ok, vi dico qua sullo stream dovrei tornare sulla mia pagina, credo ecco, se torno sulla mia pagina e vado sulla mia pagina, proprio il mio canale quando se vado su video che ci sono tutti messi in ordine quella live streaming deve essere salvata qui quindi la troveremo qui, da qualche parte comunque c'è però la, ehm, la cosa interessante è che ehm, se fate cavolate siete in diretta in internet la gente magari vi sta seguendo e quindi importantissimo prepararsi prima perché non si può riprovare, riprovare, riprovare finché non si è fatto giusto eh, quindi il mio consiglio principale ancora prima di iniziare a utilizzare un sistema di live streaming è semplicemente signori e signori solo quando avete un casino di follower e eh, siete eh, sicuri al 100% della vostra performance in live streaming potete pensare di fare live streaming allora avevo saltato una semplice cosa che nella versione live eh, streaming quando si crea c'è la possibilità di posticipare la live streaming allora come funziona se io faccio nuovo streaming, compilo come voglio poi qua gli metto questo faccio programma più tardi gli dico quando, tipo voglio che ogni eh, giovedì alle 21 faccia eh, un video tutorial in live, allora metto giovedì prossimo alle 21 ok, e il risultato è che fra le live streaming si vedrà e la live streaming, adesso ne faccio una xxx pubblica eh, xxx eh, anche alle 22 ok crea stream quello che è importante è che non solo vi crea lo stream e basta qui potete fare condividi ecco, e fate inizia da zero potete fare anche incorpora e vi fa vedere la vostra anteprima ah il video xxx in eh, streaming che sarà eh, a tal giorno ok sarà così visibile ai vostri utenti perché voi questa pagina potete copiarla infatti qua c'è tutto il codice potete copiarlo su una mail, su tutti i social sulla vostra pagina di un blog sul vostro sito, in wordpress ci fate quello che volete ed è il modo più corretto per farvi un po' di pubblicità ok per questo video tutorial è tutto ci vediamo al prossimo